È il momento della verità. Mia mamma mi ha risposto. Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Lasciate già un bel mi piace. Come state? Io tutto bene, grazie. Ho oh, guardato un po', ho tagliato i capelli, raga. Mi sono fatto di nuovo biondo. Sono tornato. Il biondo è tornato, ragazzi. Il gran conquistatore è tornato, soprattutto. E se vi dicessi che è tornato anche Francesco e il Niño, ma con un altro nome, oggi Francesco il Niño si è trasformato. Antonio e il Cico. Non si può credere, Francesco il Nino si trasformò in Antonio e il Cico. Commentate con hashtag Antonio e il Cico. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, se vado a vedere l'ultimo video dove mi sono finto un modello, un modello, e ci ho provato con mia sorella e il modello l'avevamo chiamato Francesco e il Nino. Oggi abbiamo cambiato foto, abbiamo ca ca cambiato persona. Vi faccio aprire qua di fianco chi abbiamo preso. Abbiamo preso le foto di... Jay Alvarez La scorsa volta con mia sorella non è andata bene Ma oggi come avrete letto dal titolo Ci proverò con mia mamma Che come ho detto l'altra volta Detto così sembra strano Non sarò io di persona a provarci Ma sarò io con il profilo fake che sto per utilizzare Allora breve intro del video Dato che io sono bravo con le ragazze E la scorsa volta mi sono perso in un bicchiere d'acqua Ovvero ho creato un profilo con 50 follower Senza foto in... dove ero taggato ho sistemato queste cose Ovvero ho usato un profilo con dei follower Quindi ho preso il mio secondo profilo Che aveva 19.000 follower Però dopo aver caricato le foto di Antonio il Cico Probabilmente la gente che è uscita fuori Che non sapeva dello scherzo Ha detto ma chi è sto Antonio il Cico E mi ha tolto il follow In 10 minuti ho perso 200 follower Sono bravo con le ragazze Ma non importa Ho caricato ben 11-12 foto Quindi 19.000 follower Foto da bellaccione Quindi sembro un modello Un modello Un modello Il nostro Antonio il Cico si dilemmo questa volta non aggiustare porte E ambiancare case ma con i cagnolini In modo tale che non sembri troppo ridicolo Ma sia un amante degli animali Visto che i miei genitori In questo caso mia mamma Ha un cagnolino che si chiama Spillo Che tutti voi conoscerete perché è anche il mio cane Che però non è qui perché come ben sapete Io abito da solo e stavolta sono qua a Milano A registrare il video un modello o. Dopo questa lunghissima introduzione del video Spero di essere stato chiaro Spero di avervi spiegato le mie tecniche Spero stavolta di non fallire Allora ho scritto a mia madre, ehi, hey, per curare ogni minimo dettaglio, si sono fatte quasi le 10. Ok, io sono bravo con le ragazze, ma credo non sia troppo tardi. Quindi, e non ci resta come al solito quando si scrive per la prima volta a una donna. Io non lo faccio a possano, finisce sempre così E io sono bravo con le ragazze In descrizione trovate le felpe petacolo eh. Eccomi raga, è sotto il sole Sono sempre vestito uguale Ma vi posso assicurare che è passato un giorno Perché mia mamma ieri sera non ha risposto Che io sono bravo con le ragazze Probabilmente era già andata a dormire perché si doveva alzare Presto per andare al lavoro Abbiamo una risposta però, mia mamma ha risposto Al messaggio e mi risponde con Ciao punto Sei amico di mio figlio? Che io sono bravo con le ragazze Mia mamma pensa che tutti quelli che Siano su Instagram, siano miei amici Ok ero sicurissimo che mi avrebbe risposto Perché comunque mia mamma risponde bene o male a tutti Non le arrivano troppi messaggi Quindi è arrivato il momento di Antonio e Chico Di provarci con mia mamma Un modello Visto che io sono un gran conquistatore Attacchiamo provandoci e le chiediamo Ti piacciono i cani? Così a caso e le mandiamo una nostra foto Casomai non avesse visto il nostro profilo bellissimo Con i nostri cagnolini e il nostro tartarugone Un modello Ok le inviamo la nostra foto No sbagliato sbagliato sbagliato Eliminiamo subito il messaggio. Per sbaglio le avevo inviato lo screen. Della foto però del profilo ufficiale di DJ Alvarez con i like e tutto Quindi si vedeva che il nome non era diverso Magari mia mamma non ci avrebbe neanche fatto caso Però sono un gran conquistatore Le mandiamo proprio la foto che abbiamo caricato noi sul nostro profilo Ti piacciono i cani? Con il nostro cucciolo di cane Un modello Cerchiamo un po' di fare conversazione Ecco Mia mamma ha risposto con sì Decisa Senza dirmi altro Quindi sono un gran conquistatore Chiediamo per caso ne hai uno Tanto io so già che lo ha Quindi per caso ne hai uno visto che l'avevamo completamente snobbata quando mi ha chiesto se è amico di mio figlio le rispondiamo ora comunque no non sapevo avesse un figlio un figlio sembri molto giovane sono un gran conquistatore che cringe che tra l'altro lei ha la foto insieme a me e a mia sorella però potrebbe essere una persona qualunque perché in questo caso noi facciamo finta di non conoscere Giuseppe perché Antonio Cicco non ha paura di, di nada Non tiene paura Non tiene paura E aspettiamo che mia mamma risponda Perché alle donne si fanno sempre complimenti Ti piacciono i cani Dal papetacolo mi raccomando link in descrizione Se volete acquistare il mio merch c'è il 5% di sconto E sotto i pantaloncini Perché questa è la nuova moda pantaloncini felpa con tasca da canguro per mettere qualsiasi cosa cani comunque mia mamma risponde ci manda la foto di spillo e ci dice sì, si chiama spillo ti piace punto di domanda puntini puntini poi comunque sì, ho un figlio puntini puntini una figlia puntini puntini e anche un marito puntini puntini sono un gran conquistatore adesso che ci pensano le persone adulte ok hanno questo vizio di scrivere nei messaggi e mettere questi puntini a fine di ogni frase non so se capita solo a me anche i vostri genitori, i vostri parenti i vostri. Cioè capito, faccio in questo modo Fatemelo sapere nei commenti Quindi lei ci mette in chiaro che ha un figlio Una figlia e anche un marito Soprattutto ce lo precisa, non si sa mai Brava mamma, brava mamma, brava mamma Sono un gran conquistatore E qua ci mette alle strette, eh? ci mette alle strette Perché adesso noi cosa rispondiamo? Ideona, puntiamo sulla simpatia Anche oggi e rispondiamo Ok, io invece ho un cane, un altro cane E un altro cane ancora Piacciano piacciono i cani e le rispondiamo anche noi con i punti Puntini. Tutti i cuccioli come me Puntini, puntini Se vogliamo provarci con una persona adulta dobbiamo parlare la sua stessa lingua Sono un gran conquistatore e per loro è normale scrivere i puntini puntini a quanto pare Oh raga mi ha mandato un messaggio vocale mia mamma su whatsapp Proprio in questo momento Se ci ha sgamati già è un problema Ciao Giuseppe mi ha scritto un certo Antonio Chico È un suo amico, un tuo collega Sto volando, sto volando, sto volando, sto volando, sto volando, sto volando, sto volando. Che tra l'altro ha la stessa foto anche su Whatsapp. Ma raga, vi rendete conto cosa mi ha appena detto? Antonio Chico ha dimenticato L e non è Chico ma Chico. Non Chico E poi è un tuo collega <ride> Evidentemente ha visto quindi che il nostro Antonio e il Chico Ha 19.000 follower Quindi pensa che anche lui sia un influencer Per mia mamma come vi ho detto Ogni persona che c'è sul web è mia amica Non dice solo amico ma dice anche collega Collega Ok allora io ho risposto a mia madre su whatsapp Dicendo no, no guarda non lo conosco non so chi sia Però mia mamma mi ha già avvisato Questo Ragazzi questo è il cico, Antonio è il cico, non sta colpendo, non sta colpendo perché mia mamma... Sono un gran conquistatore, ma mia mamma evidentemente non gliene frega niente. Come giusto che sia, brava, brava mamma. Però noi dobbiamo aspettare che risponda su Instagram, non ci sta ancora rispondendo. Tivo, sette minuti fa ci dice. Mia mamma ha risposto ok punto sono un gran conquistatore, non si può creer, non si può non si creer, non riesco a farne una giusta. Quindi torniamo in postazione e pensiamo a cosa scrivere a mia mamma. È abbastanza divertente questa cosa. Allora adesso proviamo, proviamo a dirle Ti piace viaggiare? E le mandiamo una nostra foto qua nei ghiacciai. Ovviamente sempre senza maglietta. Cioè, a chi è che non piace viaggiare, sicuramente risponderà sì. E le proponiamo: Ti andrebbe di fare un viaggio insieme? <ride> e infatti mia mamma risponde sì. Molto bello il posto in cui sei, puntini puntini. E adesso è arrivato il momento di dirle: Ti andrebbe di fare un viaggio insieme? Ti porto alle Maldive, <ride> porto alle Maldive, Pontine Pontine. Ok aspettiamo che risponda Questo è il momento cruciale del video Sono un gran conquistatore E frattempo che aspettiamo la risposta di mia mamma Mi sono preso un bicchiere con limone Che in teoria dovrebbe far dimagrire Visto che come ho detto la scorsa volta Ho una pancia che fa provincia E ogni volta faccio vedere foto di modelli belli Con la tartaruga E io invece ingrasso come un maiale Ma vi dirò Ieri sono andato a correre Sto facendo dieta da una settimana Chissà quanto durerò non è buonissima però in teoria fa dimagrire quindi vi ricordo anche ragazzi che su instagram sto facendo sto pubblicando un sacco di video quindi correte a seguirmi giuseppe trattino basso trattino basso per buto. e volevo anche dirvi questa cosa dato che la scorsa volta quando ho fatto il video di francesco il nino tanti hanno creato dei profili finti che si chiamavano francesco il nino e scrivevano a mia sorella ma scrivevano anche alle mie fan io una volta che una volta usato questo profilo lo cancellerò cioè tornerà al mio profilo originale al mio profilo privato quindi se vi scrive qualcuno con Francesca il nino o con Antonio il cicco non sono io perché tanti pensavano ok allora sei tu però stai usando un profilo fake no non sono io non mi permetterei mai di usare un profilo fake e scrivere alle mie fan io faccio questi video per divertirmi per divertirvi per strapparvi una risata perché a mio parere cioè vedendo come mi diverto a farlo sono sicuro che diverte anche voi anche vedendo come vi è piaciuto lo scorso video immagino che vi siate divertiti però prestate molta attenzione alle persone che vi scrivono Ci tengo sempre a dirlo perché è pericoloso Non sapete mai chi c'è dietro lo schermo Assicuratevi sempre che la persona con cui state parlando È quella persona reale Perché purtroppo ci sono tante persone Che non lo fanno magari per divertimento come me Che comunque lo faccio con mia mamma con mia sorella Che sono persone che conosco E comunque dopo ovviamente è finito lo scherzo Che ci stiano meno Poi io gli dico guarda sono io anche per dar comunque il divertimento al video Per farle rimanere un po' di merda ok invece c'è chi purtroppo lo fa per aggirarvi o oh. per non farvi del bene infatti è uscito anche lo scandalo adesso in televisione di Marcantagirone di quella roba lì e ho detto ma cavolo sarà mica che hanno visto il video di Francesco e il nino e hanno deciso di copiare copiar questo video questo format Eh, però prestate molta attenzione perché poi ok prestate molta attenzione perché comunque io ci tengo tanto ci tengo tanto alle persone che mi seguono ma ci tengo tanto anche andare a dare il buon esempio perché sono seguito da davvero tanti Tantissime persone. Ragazzi, è il momento della verità. Mia mamma mi ha risposto. <ride> per aprire il messaggio, incredibile cosa ci avrà detto? Vuole venire con noi alle Maldive o no? Prima di aprire il messaggio, provate a commentare voi con secondo voi quale sarà la risposta. Vediamo se qualcuno indovina. Mettiamoci comodi perché è il momento della verità. Apriamo il messaggio. Mia mamma risponde: Belle le Maldive. Cerebbe andarci con mio marito e i miei figli. Sono un gran conquistatore. E aggiunge ciao ciao buona giornata. Sono un gran conquistatore. Mi ha snobbato, raga. Non si può credere. Non si può credere, non c'è. Non si può credere. Grande mamma, però. Però mi ha, snobbato. mi ha snobbato. Mi ha snobbato. Mi ha snobbato. Quindi io direi che ora è il momento di svelarci. Quindi non le rispondo. Provo a farci videochiamata. Vediamo se mi risponde. E non troverà Antonio il Ma troverà. La mia faccia e vediamo come reagisce Prima di chiamarla commentate con hashtag fino alla fine Se avete visto questo video fino alla fine Quindi siete dei veri fan E questo vuol dire che, che il video vi è piaciuto Quindi fatemelo sapere E se siete nuovi iscritti Ovvero che vi siete iscritti durante questo video O durante lo scorso video O comunque in questi ultimi giorni Quindi siete nuovi sul canale Commentate con hashtag nuovo iscritto Perché vi metterò il cuoricino a tutti Quindi vi darò il benvenuto personalmente Eccola Stiamo chiamando. Pronto! Eh, Pronto! <ride> eh, eh, chi potrebbe essere? Non sei più Francesca il Cosa? Non sei più Francesco il nigno? Francesco il nigno, quel robo lì! <ride> cambiato nome, cambiato nome! Ah! Cosa ti credevi? <ride> Ma che sono una persona seria io, altro che Maldive! <ride> Eh, ti è piaciuto lo scherzo? Insomma, quando <ride> ormai da te cosa si, si aspetta? Eh? Vai, saluta a tutti, ciao mamma. Ciao a tutti. Ah, che bella che grazie. sei oggi. Grazie, grazie. <ride> ciao. Ciao mamma, un bacione. Spero che questo video vi sia gustato Lasciando un bel mi piace mi raccomando Condividetelo ovunque sui gruppi whatsapp Su instagram Mandate il link a chiunque Dove devono vedere tutti Mandatemi lo screen su instagram così vi ringrazio E mi raccomando seguitemi su instagram Giuseppe trattino basso basso barbuto Ci vediamo al prossimo video vecchiero mucho.